Se è andato via Sì, C'è quella segnalità, no? Il seggiolino? Sono le poesie, le ultime che ho fatto con i miei amici. Allora, guardi. se uno è interessato poi lo puoi. Vedere. Scusa, desidero. Puoi vedere. Sì, eh, eh, perché poi provare. questo viene ah, tutto ah, registrato ah, su YouTube. Devo dire che devo ringraziare Lucia Fusco, che Lucia Fusco ha dovuto andare via in quanto c'è un'amica non bene e ha bisogno d'aiuto. Lei è una donna meravigliosa che mi ha aiutato anche a stilare il libro, l'antologia, Mamma Donna Meravigliosa, è, il, è pres, eh, presidente eh, delegata Italia, quindi ha dovuto andare via, l'avrei voluta vicino a me, però se è già venuta eh, per onorarci, noi siamo della Dila, io sono vicepres vicepresidente dell'associazione Dila, eh, ho fatto i saluti anche da Bruno Mancini e da tutto lo staff la nostra amica milena rappresenta il presidente delegata campania nel stesso tempo rappresenta anche eh, come delegata eh, vari paesi e varie na, nazioni Americano. americane anche il brasile quindi abbiamo la no, connette connette Ecco, quindi io, sì, io saluto tutti, che eh, adesso mi, mi vedranno perché Bruno Mancini poi ci porterà grazie a voi su YouTube, ringrazio tutti eh, i soci e gli amici della DILA e anche voi presenti, adesso io desidero però, voglio dare l'onore anche al comune di Multinia che ci ha dato questa onorificenza l'assessore alla cultura Maria Rita D'Alessio il sindaco Aligio Don Polillo e anche la mia amica nonché alunna del Vittorio Veneto Beatrice Milano. prego ah, okay. po', poi, facciamo poi facciamo parlare di piozzano, per per stai poi, stai vai, poi facciamo parlare all'assessore eh. alla cultura. allora facciamo un piccolo intervento visto che mi, ha mi, sento, mi sento solo un attimo, poi sì, sì. lascio volentieri il posto a questa autrice. Allora, che possiamo dire alla mia insegnante? Dopo tanti anni non l'ho più chiamata professoressa. Mi fa ancora un po' strano non chiamarla professionessa. E, però la vita insomma, ci dà diverse possibilità, e da l'una adesso sto in veste di amica, innanzitutto rappresentante del comune di Pontinia nella qualità di assessore. Ecco mh, oggi si parla, l'argomento di oggi è l'amore, l'amicizia oltre la morte. A me in poche parole le voglio dire mh, in memoria di mio padre. In memoria di mio padre, qual è l'amore per un genitore? Un amore forte quanto per un genitore, no? Ci sono questi amori che, che comunque si, secondo me vanno oltre la morte perché eh, non si può interrompere un rapporto diciamo, di questo tipo, si può trasformare, si può trasformare. il primo tempo è comunque tragico perché si sente tanto il distacco, nel tempo si allenta un pochino il distacco, ma si sente comunque la presenza, io sento la, la diversa presenza di mio padre nella mia vita, ma dentro di me lo porto sempre, come nel primo istante che l'ho conosciuto, insomma, no? il carissimo Benito Milani. E sono orgogliosa ogni volta che racconto qualcosa di lui e di quello che è stato anche lui per Pontinia. Quindi ecco, l'amore oltre la morte, eh, l'amore non, non ha fine, l'amore continua sempre nel tempo. Si trasforma, questo è in poche parole. E poi vabbè, uno ha avuto anche altre presenze, ma l'amore più vicino per me è mio padre, posso anche dire nonni, però comunque sento una presenza un po' più lontana, ma un genitore è un genitore. E spero di sentire sempre più lontano gli altri distacchi, però la vita è fatta anche di questo. E dobbiamo cogliere l'attimo ogni giorno, vivere ogni giorno della pienezza della vita, perché, perché la, la, la vita è amore. Amore in tutte le dimensioni, nelle, nelle amicizie, nei rapporti familiari, nei rapporti con, insomma, con i figli, i genitori, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ecco questo, il, questo piccolo pensiero che voglio, voglio dare a tutti. Per me l'amore oltre la morte è, è questo: non è altro che una trasformazione e continuità dopo una grande sofferenza, perché si sa che la, il distacco dai tanta sofferenza, però poi piano piano è come un germoglio che piano piano poi cresce. Ed è una bellissima piantina nuova, che è diversa da quella che già c'era, però, però c'è, c'è, si trasforma. Ecco, questo, questo è il mio pensiero.